Ragazzi io vi giuro è tardissimo però chi se ne frega io voglio prima di andare a dormire raccontarvi questa ricetta che io posso definire definitiva grazie a tantissimi consigli che spesso e volentieri non vengono dati forse perché non si conoscono forse perché, ehm, forse perché non si vuole neanche dare questa cosa mi dà i nervi perché state parlando tra il resto con uno a cui i macaroni non sono, qua, cioè non sono mai venuti da 5 anni a quasi questa parte. Vi giuro ci ho messo un sacco a fare questo video ragazzi perché da... Tre giorni che ci sono dietro, ma grazie al sostegno di gente che non conoscevo e che ho conosciuto poi su Instagram, che conosco già su Instagram e che ho ancora più conosciuto, diciamo grazie a questo episodio, e che conosco nella vita reale, vi posso garantire la riuscita, ve lo giuro. In questo video sono particolarmente emozionato, veramente mi, mi partono i brividi giù per la schiena. Vi racconto la ricetta base. In più, vi do anche tre opzioni di farcitura: caramello salato, bono, lampone, bono. Pistacchio, bono Credits perché ovviamente questa ricetta non è mia, nel senso mh, ho scopiazzato da qualcuno per quanto riguarda il, il rapporto tra gli ingredienti e da chi, chi l'avrò presa se non da Arthur Top della pâtisserie online, eh, almeno in Italia, Lucake. Lucake, che poi tra il resto lui lo conosco molto bene. Ciao Lu, se guardi questo video ehm, comunque vabbè, insomma, eh, ho fatto una piccola modifica semplicemente per eh, ottenere due tesi perfette nel senso due teglie e basta e non due teglie e mezzo perché nel mio caso quanto meno scomode quindi ho diminuito di poco insomma gli ingredienti mantenendo comunque lo stesso rapporto ovviamente però ci sono poi dentro in questa ricetta anche altre persone che grazie ai loro consigli mi hanno mh, dato questa possibilità veramente di battezzare questa ricetta come ricetta definitiva intanto diciamo una cosa uova a temperatura ambiente e vi dico già che se agli ah, albumi invecchiati non è vero niente cioè sfatiamo questa cosa L'albume invecchiato non serve che Siano albumi però ovviamente senza tracce di tuorlo Perché altrimenti il tuorlo cosa che fa Essendo un grasso impedisce all'albume di montare bene E poi deve essere a temperatura ambiente Soprattutto nel caso dell'albume che va a montare poi dopo Già detto la prima cosa importante Seconda cosa importante Farina di mandorle e zucchero a velo Devono essere comprati Perché voi a casa se avete anche il bimbi per dirvi che è super power, no? Non riuscirete ad avere quella farina di mandorle che si compra, bella, fine e polverosa Potreste avere o una farina di mandorle un po' grossolana oppure addirittura una pasta in cui l'olio è fuoriuscito e questo non va bene Stessa cosa per lo zucchero a velo, per favore fate questo piccolo investimento Dobbiamo miscelarli in una ciotola, non serve setacciarli Dovete però prendere una frusta e cominciare ad amalgamare molto bene assieme questi due eh, ingredienti meglio non usare la spatola perché non amalgamereste così bene poi albume serviranno due parti di albume da 45 grammi luna la prima parte la versiamo direttamente eh, nel, nell'impasto appunto di farina e zucchero a velo e qua già si potrebbe cominciare a colorare se voi non volete usare i coloranti non usateli potreste anche usare i coloranti naturali tipo la curcuma se volete dare il colore giallo al vostro macaron altrimenti usate dei coloranti alimentari in gel oppure in polvere perché quelli liquidi non vanno bene perché altererebbero poi la consistenza mescolate già qua in partenza poi regolatevi dopo insomma i coloranti potreste anche aggiungerli alla fine l'importante è che voi vi sappiate regolare con le quantità insomma dipende se preferite un colore più vivo come in realtà piace a me oppure un colore un pochino meno più un color pastello delicato magari anche per la primavera non tenete da parte aspettate che guardo se ho tutto perfetto arriviamo alla parte della montazione del montaggio forse avete la planetaria avete la possibilità di abbassare un pochino la frusta e che tocchi il più possibile la base della, della ciotola senza però ovviamente che si che, che si vada a rovinare che, che, che, che vada a toccarla eccessivamente fate questa cosa perché eh, la frusta veramente se avete la planetaria altrimenti con lo sbattitore non importa perché ovviamente potete sbattere in fondo senza problemi ma con la planetaria dovete assicurarvi che la frusta arrivi bene in fondo alla ciotola per montare meglio l'albume in primis visto che non è così tanto ma anche per come dire prendere lo sciroppo che andrete a versare piano piano insomma nella ciotola in un modo ottimale acqua e zucchero in un pentolino quando notiamo le prime bolle possiamo cominciare a montare gli albumi ovviamente in una ciotola ben pulita man mano che l'albume monta lo sciroppo comincerà a salire di temperatura quindi termometro misuriamo la temperatura senza toccare ovviamente il fondo della padella perché altrimenti sarebbe troppo caldo e vi frega Ma mentre magari muovete un pochino il pentolino Toccate con la punta del termometro lo sciroppo E quando arriva a 118 gradi Basta muoversi e si comincia a versare Non versatelo né troppo lentamente nella ciotola Né troppo velocemente Se avete il frullatore Insomma lo sbattitore elettrico Dovete continuare a montare Versate lo sciroppo senza che le fruste però tocchino lo sciroppo Altrimenti si spara tutto in giro sulla ciotola E in realtà di sciroppo nella ciotola con gli albumi ne è andato poco. Andiamo avanti a montare, andiamo avanti fino a quando la meringa toccandola col dito: dovete toccare proprio la meringa e non la ciotola perché quella vi frega. Deve risultare fredda o quantomeno un po' tiepidina, ma meglio se fredda, si deve raffreddare. E sarà pronta quando voi con la frusta nuterete quel famoso becco d'oca. Quindi prendiamo la nostra meringa montata e la dobbiamo amalgamare per in tre step. Primo step possiamo essere abbastanza energici, vai così, sì. Dobbiamo proprio questa pastella secondo step un po' più delicati terzo step ancora più delicati amalgamiamo, amalgamiamo dal basso verso l'altro ma poi cosa succede? bisogna smontarla quasi questa, questo composto dobbiamo frizionarlo no? con la tecnica appunto del macaron ronage quindi mescolando un pochino no? il vostro composto perché questo determinerà anche la superficie liscia dei vostri macaron quando notate che l'impasto cade dalla vostra spatola in un modo abbastanza Fluido, ma setoso, quasi no? Vedete che nel, nel, i video sono comodi perché potete vedere tutte le consistenze Credo che sia abbastanza chiaro no? come deve scendere questa, questa meringue Bene, l'impasto è fatto Se avete i tappetini da macaron va benissimo Altrimenti teglia da forno, imburrata, carta forno stesa in modo perfetto Bella tirata che così almeno... I Macaron, no? Se, se avete delle pieghine, non saranno bene, belli rotondi, si smusseranno un po' a causa delle, delle malformazioni che ha eh, la carta forno, no? Sì, si piegano un po' così, bella. Tesa, mi raccomando, impasto nella sacca posce, cominciate a formare i macaroni. Fidatevi che all'inizio vi sembreranno piccoli, dovete contare circa 3 secondi. Se avete fatto eh, un taglio come il mio, no? Tipo resistete all'idea di aggiungere altro impasto, perché poi vedrete che col tempo tenderà un pochino a dilatarsi. Voi andate avanti, insomma, fino a terminare l'impasto. Ovviamente non devono essere troppo ravvicinati, perché altrimenti, ciao. E adesso siamo arrivati a una fase che, se prima le altre fasi determinavano di un filo la riuscita o anche di un po qua veramente d'embotto e questo me lo dice Jack Cuore di Frolla Perché l'umidità, anche un po' bertoluzza Ma lui verrà anche dopo E sapete che ci sono tante persone Questi qua sono dei profili che, che veramente Mi hanno dato tanti tanti consigli Jack Cuore di Frolla dice Davide sappi che i macaron sarebbe meglio farli Quando le giornate sono soleggiate Belle asciutte Perché ragazzi non credete troppo A quei profili in cui viene Scritto tempo di riposo Tac, c'è un tempo C'è una tempistica, dipende Dall'umidità Io che abito in Trentino Il clima è abbastanza secco Però ehm, è anche abbastanza freddo Quindi sicuramente non è che sia molto un, un, un mio amico il macaron Vuole essere un po' un mio nemico Capito? E forse anche per questo che Da 5 anni a questa parte non mi venivano Se siete magari in Sicilia Cari miei siete fortunati Magari il tempo di riposo Può variare dai, dai 10 minuti Fino al massimo 20 Nel mio caso ci vogliono In giornate piovose come queste anzi nevose addirittura un'ora e mezza non guardate l'orologio dovete toccare con il vostro dito la superficie dei macaroni È simile a una pelle ma non deve essere una pelle sottile nel senso che quando poggiate il dito vi sembra già di sentire l'umido e tende quasi ad attaccarsi ve lo portate dietro il macaron. deve essere una pelle abbastanza spessa deve deve dovete quasi come dire deve sembrare veramente un, un, un guanto deve esserci sopra un guanto di lattice sottile ok però comunque consistente che difende eh, il macaron dagli attacchi esterni perché altrimenti vi si forma quella maledetta crepa che ve li rende tutti malformati quando riuscite addirittura ad accarezzarli vuol dire veramente che siete arrivati al punto giusto la pelle eh, impedirà ovviamente che eh, il macaron si rompa perché c'è la pelle resistente e allora siccome il macaron deve crescere come fa a crescere cresce sotto e quindi la spaccatura si forma alla base e non sopra un'altra cosa che mi è capitata non è detto che la prima teglia che avete fatto sia anche la prima teglia che deve andare in forno mi è capitato più volte in queste prove che ho fatto che la seconda teglia era la prima che doveva andare in forno 150 gradi modalità statica ripiano centrale del forno fate un'infornata alla volta dai 15 ai 18 minuti io addirittura siccome il mio forno non è molto Molto pompato, non vade brutto. Mi spingo fino a 19 per avere una consistenza perfetta, asciutta esternamente, croccante quando lo poggiate al, su un piano. Deve sentirsi questo rumore. Eh? Quindi Li sfornate e non li toccate per un'ora. Quando saranno completamente freddi, sollevate la carta forno e cominciate ovviamente a staccarli. Se fate fatica a staccarli, vuol dire che il macaron mh, doveva cuocere magari un minutino di più. Aiutatevi con una spatola. Questo qua è un macaron perfetto, me l'ha detto Bertoluzza, un mio ex compagno di classe, un grande, un boss. Perché mi trema la mano dall'emozione? Io non so, forse perché sarò anche un po' stufo? Probabile. Vedete che qua. Non c'è una sporgenza Che la superficie è bella liscia E sotto ruvido come deve essere Questo qua invece Adesso che vi faccio vedere un altro esempio Non è perfettissimo perché Vedete che qua invece c'è un po' di sporgenza Allora voi dite chi se ne frega Pure io lo dico Però se siete invece pignoli Voi limate il vostro macaron in modo tale che assuma la caratteristica che dovrebbe avere quindi proprio avere un, non, non una sporgenza ma proprio la lisciaggine i macaron sul consiglio di Bertoluzza possono essere anche congelati quando volete servirli, li togliete dal congelatore due o tre minuti prima poi li farcite e li gustate in questo modo i macaron non perderanno la loro fragranza la loro croccantezza esterna e sembrerà cioè, veramente divertente di averli fatti un paio d'ore prima. Si devono sciogliere in bocca molto facilmente. Il sapore ovviamente è quello della mandorla, si percepisce non troppo, però un po' si sì. buono. Ora veniamo alle tre farciture, farò in fretta perché qua sono stato veramente lungo ma ripeto volevo essere super dettagliato Prima farcitura caramello salato, acqua e zucchero in una pentola, portiamo sul fuoco fiamma media e facciamo caramellare Nel frattempo dobbiamo cominciare a scaldare la panna che non deve proprio arrivare al bollore, teniamola bella calda comunque Io ho sempre i problemi con il caramello però sono problemi risolvibili Quando io lo formo, spesso e volentieri e non mescolo mai, dopo un po' noto che la superficie risulta opaca quindi a me sorge eh, proprio spontaneo no? cominciare a mescolare anche se eh, dicono che non dovresti farlo però vedo che la situazione è messa un po' male comincio a mescolare e alla fine mescolando il caramello piano piano migliora prima in realtà si formano dei grumi dei granuli di zucchero poi però rompendoli un po' e proseguendo comunque la cottura vedo che eh, questi granuli si sciolgono e si forma proprio il caramello quindi te questa tecnica non sarà perfetta non sarà proprio probabilmente approvata dai pasticceri però insomma dai, cerchiamo di, di risolverla in qualche modo quando il caramello è pronto dalla colorazione versiamo la panna calda all'interno cominciamo a frustare vedete che il volume aumenta molto è per questo che abbiamo usato mi raccomando la pentola deve essere un po alta aggiungiamo il burro a pezzi spegniamo la fiamma e aggiungiamo lo zucchero, eh, sì lo zucchero, il sale, un cucchiaino raso se volete sentire questa, questa nota un po' sapida che è molto piacevole. Io addirittura ne ho messo ancora un po' perché assaggiandolo sentivo che mancava ancora quel pizzico di sale, quindi l'ho aggiunto quando ho versato il caramello nella teglia, in una pirofila, insomma. Copriamo con pellicola, lasciamo riposare in frigo per almeno 5 ore, ma sarebbe meglio se fate questa salsa addirittura la sera prima. Piccola parentesi, spero che mi si veda bene e eh, notte gli altri... Gli altri dormono quindi parlo piano sto editando il video quindi occhialonzoli e camicia molto sbarazzina eh, volevo eh, ringraziare la fra di affari di cucina che mi ha dato quest'idea del caramello salato quindi la menziono grazie fra saina grande e andiamo avanti per quella i lamponi in realtà è molto semplice dovete prendere dei lamponi freschi o surgelati, farli saltare un pochino in padella 5 minuti, fino a quando risultano molto spappolati, li mettete in un setaccio e con un cucchiaio li setacciate la polpa la mettete in una padella, ci aggiungete la panna fresca e il cioccolato bianco Fiamma bassissima, veramente mescolate, quando il tutto è sciolto versatelo in una pirofila, anche qua pellicola e frigo, per almeno anche qua 4-5 ore, ultimo ripieno al pistacchio in cui ho avuto dei problemi ma anche qua per fortuna problemi risolvibili io, io sono partito così sbagliando ma poi appunto eh, aggiustando poi le cose quindi io mi sento veramente di darvi come consiglio questo, questa farcitura anche se in realtà in partenza è partita con uno sbaglio perché è veramente buona poi quando la mangiate è piuttosto corposa e è molto pistacchiosa quindi adoro io praticamente qua ho sostituito eh, la purea di lamponi con la crema spalmabile al pistacchio la panna e la crema di pistacchi nella pentola assieme al cioccolato bianco facendo sciogliere il tutto poi però il composto risultava un po denso tipo plasticoso ho preso il composto poi queste clip non le vedete perché ero convinto di aver sbagliato e quindi io ve le racconto così ma spero di essere abbastanza chiaro poi nel blog ripeto c'è scritto tutto e l'ho um, frullato nel bicchiere di un frullatore d'immersione con un dito di panna un goccino si è separato tutto un casino convinto di buttare via tutto ho ho pensato di fare una crema pasticcera che magari poteva legare il composto, una crema pasticcera però in realtà senza zucchero perché è già abbastanza dolce, crema spalmabile al pistacchio e cioccolato bianco, se no veramente gli abete subito. Quindi ho qua segnato tutto, versate due tuorli e 30 grammi di amido di mais in una pentola, mescolate bene con una frusta, aggiungete 220 millilitri di latte, portate sul fuoco, anche qua mettete un pizzico di sale sempre per dare quel tocco di sapidità e, e, e dare più sapore insomma alla vostra gara nasce quando si addensa lasciate raffreddare completamente poi la fredda la versate nel bicchiere del frullatore in cui all'interno c'è questo schifo questo pastroccio di cose separate e vedrete che frullando si otterrà una crema perfetta come quella che insomma vi faccio vedere qua ovviamente poi quando le creme saranno fredde bisognerà farcire i nostri macaroni con l'aiuto di una sac à poche farciteli bene la farcitura deve pesare un terzo rispetto al macaron quindi insomma, ce ne deve essere dentro perché è quella che poi dà personalità al macaron. Io vi consiglio ovviamente di farcirli e di mangiarli praticamente subito perché rimane una fragranza meravigliosa. Ma se non riuscite a farlo potete anche farcirli prima, lasciarli in frigo per al massimo 5-6 ore e poi gustarli. Sono una bomba. Prova, prova, prova, prova. Qui è sempre Gigi Marzullo che parla. Scusatemi, mi ero dimenticato di dire questa cosa importantissima. La salsa al caramello salato montatela perché avrete una consistenza spumosa, leggera e avvolgente che veramente vi farà impazzire basteranno pochi secondi con lo sbattitore io veramente ragazzi vi ringrazio tantissimo per essere stati qua, avete visto che alla fine saranno laboriosi dal punto di vista delle tecniche, di quanto è importante seguire la procedura però alla fine per via di manualità non è che serve chissà che, pasticcini comunque fattibili, sarò stato lungo prolisso, pesante, scrivetelo anche nei commenti va bene, accetto la cosa però io, io non riesco, cioè io, io se devo proporre qualcosa voglio intanto informarmi a bomba, niente io, io mi auguro veramente che questi macaroni voi li facciate, soprattutto che vi vengano con questa ricetta qua se mi taggate poi anche su Instagram o su Facebook io sono ancora più contento e sappiate che su Instagram troverete adesso devo riprendere insomma l'attività anche lì, faccio quelle ricette super veloci che in 5-8 poi sono pronte ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a, a far sì che questo, questa pubblicazione la potessi fare perché avevo quasi perso le speranze per questi macaroni invece siamo qua come al solito altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e se attivate la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti e qua sotto invece vi lascio la, il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta vi saluto così dando un bel morso anche perché adesso che ci penso mi devo ancora lavare i denti poi vado a dormire giuro a questo al ehm, mio gusto preferito col caramello salato. Un abbraccione giganterrimo, vi voglio un gran bene e, e ci vediamo molto presto. Aspettate, sentite, aspetta eh. Mm -hmm.